Ciao a tutti amici e ben trovati sul nostro canale! Oggi prepariamo insieme i canestrelli. L'etimologia del nome è incerta, infatti si pensa che derivi o da canestro, che era il cesto di paglia tutto intrecciato dove i biscotti venivano lasciati raffreddare, oppure dalla parola del dialetto piemontese canestrelle, che era il nome con cui veniva indicato lo stampo con il quale si facevano i biscotti. La loro storia è molto antica, infatti risale perfino al Medioevo, dove nella Val di Susa venivano preparati con il nome di nebule, perché assomigliavano a una piccola nuvoletta con il buco. Questi dolci venivano preparati principalmente per le grandi feste, per carnevale, oppure per i matrimoni. I canestrelli di pasta frolla che conosciamo oggi derivano dalla Torriglia, una zona in Liguria. Sono talmente facili e semplici da preparare che non avrete più scuse per non provarli. Iniziamo! Mettiamo in un mixer 150 g di farina 00, 100 g di fecola di patate, 60 g di zucchero a velo, 130 g di burro morbido e due tuorli sodi. La scorza di un limone biologico, un pizzico di sale, i semi di vaniglia, poi frulliamo per 30-40 secondi, ossia finché l'impasto diventerà un blocco. Se vi piacciono le nostre ricette condividetele con i vostri amici trasferiamo sulla carta da forno e lavoriamo velocemente il composto finché otteniamo una massa compatta schiacciamo un pochino con le mani formiamo una specie di rettangolo e mettiamo in frigo per 20 minuti dopo il riposo in frigo trasferiamo sul piano da lavoro ben infarinato Mettiamo della farina sopra l'impasto e stendiamo fino a raggiungere lo spessore di circa un centimetro. Con uno stampino a forma di fiore diamo vita ai canestrelli. Disponiamo i biscotti distanziati su una teglia con carta forno e andiamo avanti così con i restanti. Iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre nuove ricette. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Prendiamo la bocchetta di una sacca à poche di un centimetro di diametro e formiamo il buco centrale dei biscotti. Cuociamo a forno statico preriscaldato 170 gradi per 15-17 minuti al massimo. Dovrete prestare molta attenzione! perché dovranno rimanere belli chiari. Con le rimanenze reimpastiamo velocemente, stendiamo di nuovo e continuiamo a fare i biscotti fino all'esaurimento dell'impasto. Appena sfornati, lasciamo raffreddare completamente nella teglia. Infine spolverizziamo con abbondante zucchero a velo vanigliato. E voilà! I canestrelli sono pronti da assaporare! La consistenza interna è friabile e burrosa! Guardate con quanta semplicità abbiamo realizzato dei biscotti golosissimi! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia sì, l'assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi canestrelli. Mm. Sono friabilissimi, si sciolgono in bocca. Il limone arricchisce il gusto dei canestrelli e dona un leggero profumo agrumato.